Tante le iniziative sul territorio salernitano Um, a Salerno abbiamo organizzato più eventi musicali, tutti generi diversi, dalla lirica alla, al jazz alla musica popolare. Um, I siti coinvolti appartengono tutti al centro storico di Salerno e precisamente alla strada di Via Tasso, um, nella speranza di valorizzare questa zona di Salerno portando la festa e portando la gioia della musica. Eh, in particolare eh, a Santa Maria de Lama sono state organizzate due eventi, uno in collaborazione con il Conservatorio Martucci di Salerno eh, che, ci ha, ehm, eh, che ci ha offerto eh, un, un concerto di musica lirica con un programma molto ricco e ehm, al pianoforte eh, ci sarà il maestro Angelo Maresca, sempre eh, or alle ore 20. Eh, precedentemente invece alle ore 18.30 ci sarà la festa dei, sui gradoni organizzata dal club, eh, Touring Club Giovani eh, della Campania insieme alla soprintendenza. Sarà una sorta di gioco dedicata alla musica in cui eh, i ragazzi del touring club si interfacceranno con il pubblico. A termine di que eh, questa manifestazione si chiama Festa sui gradoni e la seconda edizione della festa dei gradoni. Eh, allora, al termine della manifestazione dei giovani, sarà, ci sarà, alle 19.45 ci sarà la posizione di una targa in memoria di una giovane eh, dottoressa, Rosaria Tancredi, che apparteneva al Touring Club Giovani Campania, che è morta eh, precocemente all'età di 28 anni. Sarà presente anche il sindaco per questa occasione per ricordare questa giovane ragazza che tanto si era spesa nelle iniziative e nella valorizzazione di Santa Maria de Lama. E poi l'altra manifestazione organizzata sempre dall'ufficio promozione della soprintendenza si svolgerà invece nei giardini di Villa Vegna. nei giardini storici di Villa Venia grazie alla collaborazione dei proprietari della villa che ci hanno messo a disposizione questo luogo magico in cui ci sarà un gruppo, un gruppo di jazz, jets, jets manoush, i quasi manush. Che ci faranno ascoltare questo genere di musica Gypsy Jazz. Eh, già hanno suonato per la soprintendenza, hanno collaborato alla Festa della Musica del 2017 e, visto il grande successo che hanno riscosso, li abbiamo riproposti anche quest'anno. Eh, la Festa della Musica è aperta a tutti, a dilettanti, a professionisti. Eh, diciamo che il gruppo, quasi Manouche, non sono dei professionisti perché nella vita loro fanno altro però eh, amano la musica, amano fare musica, amano l'amicizia, stare insieme all'insegna della, della musica, dell'allegria e questo ci regaleranno nei giardini di Villa Vegna. Anche quest'anno la festa della musica e quale iniziativa nel centro storico di Salerno? Allora, noi eh, partecipiamo, eh, grazie all'occasione all appunto, come settore beni demo etnoantropologici, partecipiamo con un'iniziativa, una proposta musicale che, eh, che la rassegna Suoni di Terre e di Mare, quest'anno nella seconda edizione, dove quest'anno avremo la presenza di gruppi. Musicali eh, tra, della tradizione appunto, popolare e eh, comunque negli aspetti curati, negli aspetti antropologici e eh, della, della strumentazione appunto, tradizionale, eh, il suono del tamburo, quindi sono realtà che saranno presenti a Largo Montone, un'iniziativa che ha avuto la collaborazione, ha avuto l'appoggio del Comune e dell'Associazione AICS Largo Santa Maria delle Grazie, che ha sede proprio a Largo Montone. Questa è un'occasione per evidenziare a Salerno, quasi una passerella per la città, di gruppi musicali che lavorano in una realtà di nicchia e che comunque hanno una loro un loro appannaggio appunto di, eh, di credibilità e di, ehm, diciamo, di importanza musicale. Eh, sono eterogenee e comunque danno la possibilità, appunto, ancora una volta, così come è successo lo scorso anno, di evidenziare dei particolari aspetti musicali che eh, sarebbero sconosciuti eh, alla, alla città tutta e al territorio, quindi eh, abbiamo i gruppi, volevo un attimo citarli, Ventura Lera che è un progetto di custodia e diffusione della cultura cilentana, poi abbiamo Felice Cutolo che è un, un ricercatore un suonatore di Zampogne che proviene da Ottaviano, quindi anche questa evidenza di rapporti appunto che va dalla terra vesuviana che poi passa per l'agronocerino sarnese che poi a nelle realtà della Piana del Sele e del Cilento Alto, quindi espressioni, quest'anno abbiamo privilegiato il suono delle, tam, dei tamburi, quindi nelle varie diciamo, divergenze musicali di strumentazioni comprese balli eh, tradizionali, quindi un'occasione unica appunto che avrà un connubio, eh, uno spazio bellissimo dal punto di vista acustico che è Largo Montone, che si presenta eh, eh, diciamo ottimale e anche circondati da questa realtà urbana che è la parte a monte del Playo Montis della città di Salerno. Quindi anche un'occasione per la città di valorizzare un importante aspetto del territorio salernitano da un punto di vista monumentale, artistico e architettonico. La musica musicale ha collaborato con la dottoressa Carafa Antonio Giortana. Il lavoro della festa della musica di quest'anno, di che si tratta? Quest'anno, in continuità con quella che è stata già l'iniziativa dello scorso anno, noi cercheremo eh, di proporre al pubblico eh, una ricerca fatta proprio sul, sulla presenza sul territorio della provincia di Salerno di quanti nell'ambito di questo segmento musicale eh, si occupano appunto di, di tradizione popolare, in particolare del canto sul tamburo e Avremo un gruppo che ventulera, che ricerca nel, nel Cilento, tra l'altro sono tra i pochi che ancora propongono il canto a distesa cilentano, eh, fino a scendere alla piana del Sele eh, e per poi andare ancora un po' più al nord, eh, fino a Pagani con Vincenzo Romano che per antonomasia è il cantore pellegrino della Madonna delle Galline. Tutto sarà come dire, coordinato dalla compagnia D'altro Canto, che è un gruppo che oramai in questo territorio da molti anni analizza, ricerca e ripropone la tradizione popolare.